Bene, continuiamo a parlare del passaggio dei parametri e come al solito lo facciamo con un esempio. Allora, vediamo il nostro solito programmino main e eh, qui oltre al main c'è una funzione scambia. Che cosa farà? Semplicemente scambia riceve due valori interi, mette il valore di val2 dentro val1 e il valore di val1 dentro val2. Quindi scambia due valori. Se prima valevano 1 o 2, alla fine della procedura valgono 2 e 1. Questo è facile, si fa con una variabile temporanea, si mette il valore di 1 dentro questa variabile temporanea, dopodiché si prende il valore 2, si mette nella variabile 1 e quello che era in temp viene poi eh, caricato in val2. Quindi questo fa uno scambio di due valori e alla fine dice pure che valori hanno le due variabili scambiate. Perfetto, allora il nostro programma può dichiarare due variabili A e B che valgono 2 e 3, le visualizza, poi richiama la procedura scambia, passando 2 e 3. Quindi il valore di A, cioè 2, viene messo dentro val 1, il valore di B viene caricato dentro val 2, questi vengono scambiati e io cosa mi aspetto? Che alla fine A valga 3 e B valga 2. Ma andiamo in esecuzione. È un bel problema qui, perché cosa è successo? Prima A valeva 2 e B valeva 3. Poi viene richiamata scambia. Alla fine di scambia, scambia il suo lavorino l'ha fatto, perché vale 1, prima valeva 2, adesso vale 3, e val 2, prima valeva 3, adesso vale 2. Quindi scambia corretta. Peccato però che quando poi si passa a visualizzare A e B, eh, al termine di scambia, questi contengono hanno i valori che avevano all'inizio, come se non fosse successo niente, come se scambia non fosse neanche stata mandata in esecuzione. Allora, vediamo perché. Eh, il perché è semplice. I valori di A e B vengono copiati dentro le variabili val1 e val2. Scambia lavora solo su val1 e val2 quindi sulla copia di A e B. Perciò quando scambia termina, val 1 e val 2, non ci sono più, finiscono con la, quando finisce la procedura e quindi quando si torna al programma principale A e B sono esattamente come prima. Se lo vogliamo vedere in modo un po' più preciso, possiamo guardare questo esempio. Qui abbiamo un main che contiene una variabile sanveglio e qui viene dato il valore 7, quindi qui abbiamo 7 e questo è l'indirizzo della variabile sanveglio. A questo punto viene chiamata una funzione process a cui si passa sanveglio, quindi si passa 7. Questa funzione cosa? Riceve 7, gli deve mettere e lo assegna 10, a questo posto di 7 ci sarà eh, 10. Però guardate cosa succede. La process in memoria ha un suo spazio riservato, che è quello in azzurro, questo spazio qua. E lei lavora solo su questo spazio. Questo spazio è valido solo per la durata della, della procedura process. Al termine viene cancellato. Quindi, quando io la richiamo, il valore 7 viene copiato qua dentro. Poi, però, cosa succede? Quindi, eh, value vale 7. La process prende 10 e lo mette dentro value. Quindi, dove lo mette? Lo mette qua dentro, dentro questo 7. Ok? Vediamolo qua. Eccolo qua. Lo mette qua nel, al posto del 7. Il set originario, quello del main, non è stato toccato perché la procedura lavora sul, sulle sue variabili, sulla sua copia, sul suo meglio. Quando finisce la procedura, tutto questo spazio viene cancellato. Vedete qui c'è una retina, quindi anche il 10 viene cancellato. Si torna al chiamante, il quale aveva il suo 7 che non è stato toccato da nessuno. Ok? Quindi... Qui abbiamo un problema con queste variabili, queste vengono chiamate passate per valore, che, non, che in alcun modo possono eh, modificare quelle presenti nel main. Allora, c'è una seconda possibilità, aggiungere la parola chiave ref prima delle variabili. Qua, ref a, ref b. E proviamo subito a mandare in esecuzione, guardiamo cosa è successo, ecco che qui, vedete, prima valevano 2 3, alla fine di scambio valgono 3 2, sono state modificate correttamente, e cosa che noi vogliamo, al termine della del, del richiamo della procedura, nel main, i valori sono stati mantenuti. Ok, quindi che, che, che cos'è questa parola chiave magica ref per cui tutto funziona? Ref vuol dire indirizzo sostanzialmente, quindi se io ho questa parola chiave ref vuol dire che, che val uno, in val 1 non verrà messo il valore di A, cioè 2, ma verrà messo l'indirizzo di A. E che quindi questa funzione scambia invece di lavor lavorerà direttamente sulla variabile A passando attraverso il suo indirizzo. Sembra complicato, ma proviamo a vederlo col, me, con, con l'esempio che abbiamo fatto prima. Queste, tra l'altro, le immagini le ho prese da questo, da questo sito. Allora, vediamo cosa succede. Ecco, qui abbiamo il nostro reference. Qui abbiamo scritto questo, questo qui in realtà, ref, questo è in Java, al posto di questo c'è un ref int. Allora, cosa succede qua? è successo che avevamo il, come prima il valore 7, questo è il 7, il 7 è il valore iniziale del main. Richiamiamo process. Ora, osservate che dentro eh, value, cioè che value, che prima era, se notate, aveva, conteneva 7, adesso contiene questo numero qua ok? che cos'è quel numero lì? questo 07040 è l'indirizzo di 7 ok? cosa qua succede? quando io metto 10 in value cosa fa il sistema? ok? value un in indirizzo seguiamo l'indirizzo in e quindi il 10 viene caricato dentro 7 qua e quindi quando al la viene caricato qua. Quando alla fine la nostra procedura verrà proprio bellamente, tutto finirà, e questo spazio verrà cancellato, il nostro 10 rimarrà all'interno della variabile sum value. Eh, naturalmente noi non dobbiamo ricordarci esattamente tutto questo meccanismo. Dobbiamo però ricordarci che se noi vogliamo che le modifiche che sono state fatte dentro la funzione sca procedura scambia ad A e a B, se noi non mettiamo nulla, non vengono mantenute nel main. Se invece aggiungiamo la parola chiave ref, se per caso questa eh, funzione va a cambiare la variabile poi dopo la variabile è rimasta, eh, rimane modificata. Eh, C'è un bellissimo, eh, su internet trovate questo esempio, che vi eh, fa vedere visivamente che cosa succede. Partiamo da un pass by value. Qui abbiamo una variabile cap, che è vuota, non contiene niente. Richiamiamo fill cap, che è la, la nostra procedura. Viene fatta una copia, vedete che viene fatta una copia. FillCap lavora sulla copia, cioè riempie il caffè nella copia, ma quando muore FillCap, termina FillCap, noi torniamo al programma chiamante e la nostra tazza iniziale è rimasta vuota, perché FillCap cup ha lavorato solo sulla copia, il caffè viene riempito solo qua. Vediamo invece cosa succede qui in pass by reference. Allora, la, vedete che viene non viene proprio fatta una copia, vedete che qui c'è un... È una specie di fantasmino questo, ok? È una copia per, mo copia per modo di dire. Fill cap se viene passato per referenza, in realtà la sta lavorando su cap. Vedete che sì, il caffè viene messo in tutte e due contemporaneamente, perché fill cap è come se lavorasse direttamente su cap, Per cui la, al termine di fill cup, quando termina la sua esecuzione, noi avremo il nostro caffè bello servito.